oggi parliamo di Pitagora e del suo celebre teorema. Secondo la leggenda, Pitagora scoprì il suo teorema mentre era in attesa di essere ricevuto dal tiranno della città greca di Samo. Questo era il pavimento della sala di ricevimento, le cui piastrelle sono quadrate e dunque tutti gli angoli sono retti. Pitagora, aspettando, aspettando, Osservò, a partire dal triangolo ottenuto dividendo una piastrella lungo la sua diagonale, quanto vedete? Cosa possiamo osservare relativamente ai quadrati costruiti sui cateti, ovvero sui lati del triangolo adiacenti all'angolo retto? Per rendere più immediata la risposta, spostiamoci momentaneamente su GeoGebra. Supponiamo che la griglia costruita rappresenti le piastrelle del pavimento e dividiamo Q1 e Q2 in due triangoli congruenti a T. Ora vediamo che spostandoli sul quadrato S, in questo modo, lo ricoprono perfettamente. Possiamo quindi rispondere alla domanda affermando che la somma delle aree di Q1 e Q2 è pari all'area del quadrato S e che quindi il poligono formato dall'unione di Q1 e Q2 è equivalente ad S, ossia hanno la stessa area. Consideriamo ora questa nuova figura. Possiamo notare che il triangolo rettangolo ha i due cateti di lunghezze diverse. Vale comunque che la somma delle aree dei quadrati Q1 e Q2 è pari all'area di S? Cerchiamo di intuire la risposta prendendo carta e forbici. Per il centro del quadrato costruito sul cateto maggiore si traccia un segmento parallelo all'ipotenusa e un altro segmento perpendicolare all'ipotenusa. Ritagliamo i quattro pezzi che compongono il quadrato costruito sul cateto maggiore e li utilizziamo per formare il quadrato costruito sull'ipotenusa. Ottenendo che il poligono formato dall'unione di Q1 e Q2 e il quadrato S sono equiscomponibili, ossia il numero finito di parti in cui abbiamo scomposto Q2 e Q1 possono essere utilizzate per comporre S. Quale relazione legherebbe le aree dei quadrati costruiti sui lati del triangolo se quest'ultimo non fosse rettangolo? Vediamolo con GeoGebra. Tracciamo un segmento AB e individuiamo un punto H su di esso. Tracciamo quindi la perpendicolare al segmento per il punto H e segniamo un punto C su di essa. Costruiamo dunque, in questo modo, il triangolo ABC. In seguito, costruiamo i quadrati sui lati del triangolo e ne calcoliamo l'area attraverso il comando apposito. Possiamo osservare che la relazione non è più valida. Infatti, 24.72 più 42.2 non è uguale a 49.94. Concludiamo quindi che non si può applicare il teorema di Pitagora a qualsiasi triangolo, in quanto è sufficiente un solo controesempio per dire che la relazione non è soddisfatta. Infine, vediamo come possiamo generalizzare il teorema di Pitagora costruendo sui lati del triangolo rettangolo figure diverse dal quadrato. Consideriamo ad esempio un triangolo rettangolo di cateti lunghi 3 cm e 4 cm e costruiamo sui lati dei triangoli equilateri A, B e C. Soddividiamo ogni lato dei triangoli A, B e C in segmenti di 1 cm. E colleghiamo gli estremi, in modo da scomporli in triangolini equilateri, tutti di lato un centimetro e quindi aventi tutti la stessa aria. Il triangolo A è composto da 16 triangolini, il triangolo B da 9 e il triangolo C da 25. Quindi possiamo notare che la somma delle aree costruite sui cateti è uguale all'area costruita sull'ipotenusa. 16 più 9 uguale a 25. Abbiamo quindi visto che la validità del teorema di Pitagora non è strettamente legata alla costruzione dei quadrati sui lati del triangolo, ma si possono considerare, ad esempio, anche i triangoli equilateri. Ora pensateci anche voi. Quali altri poligoni si possono utilizzare per generalizzare il teorema di Pitagora?